Capisco sia difficile da accettare. Anche per me è difficile. Ma è così. Polygames, il blog sui videogiochi, che tratta di come essi si stiano sviluppando in questi ultimi anni, sia dal lato tecnico che stilistico. E degli effetti che essi causano sulla società è finalmente operativo. Sappi che nessuno la ne leggerà. Forse avreste dovuto.